E dove oggi parleremo di eh, acquisizioni eh, tecnologiche, eh, il 2020 sappiamo che insomma, per gli agenti immobiliari e per il settore immobiliare è stato un anno proprio all'insegna dell'accelerazione da un punto di vista digitale e tecnologico, abbiamo assistito a tante acquisizioni da parte di portali immobiliari, software house e quant'altro e qui in studio oggi allo Sgabello abbiamo l'ultimo caso eh, eclatante, emblematico, eh, infatti abbiamo Victor Ranieri, il country manager di Casaro, il primo instant buyer italiano che ha acquisito realistico e quindi abbiamo qui Edoardo Ribichesu, founder di questa startup, ormai una startup che ha 5 anni di vita specializzata nelle visite virtuali. Quindi insomma partiamo subito con le domande, cerchiamo un po' di capire le dinamiche dietro a questa acquisizione e soprattutto se cambierà qualcosa per gli agenti immobiliari. Allora, insomma, Victor, questa acquisizione arriva in un momento di grande concitazione nel, nel settore. È un caso oppure c'è dietro qualcos'altro? Cioè la prima di un'acquisizione che tutte queste acquisizioni arrivano proprio in questi mesi mi fa pensare ad un grande disegno. Ecco, chi è il burattinaio? Cosa Beh. ci racconti? Intanto grazie per, per l'invito, Gerardo, è sempre un piacere essere qui, insieme sì, a Edoardo che adesso fa parte della della famiglia di Casavo e siamo davvero molto molto contenti. Ma per quanto riguarda uh, queste acquisizioni mh, penso non sia un caso ma sia uh, sicuramente parte di, una, di, una, di un fermento generale uh, nel mercato immobiliare residenziale, è un ottimo segno secondo me perché comunque conferma che c'è fermento e c'è ancora terreno fertile da, da coltivare anche in Italia. Quindi per noi operatori comunque eh, attivi in Italia sicuramente è un ottimo segno. Conferma tra l'altro un approccio eh, secondo me eh, che noi abbiamo sempre inseguito dal, fin, dal, fin dal giorno zero, quindi un approccio al mercato immobiliare eh, residenziale data driven e digitale. Data driven perché le piattaforme comunque sono dei grandi aggregatori di dati e sappiamo tutti che i dati hanno comunque un, un grande valore al giorno d'oggi soprattutto per eh, riconoscere eh, in anticipo anche trend di mercato eh, perché chiaramente eh, i dati ufficiali dei vari osservatori eccetera comunque arrivano sempre con un, un time lag eh, abbastanza diciamo di medio termine invece i portali comunque sono il primo termometro no, di un di un mercato immobiliare quindi sicuramente un approccio molto data driven e digitale perché questa questo periodo non ha fatto altro che accelerare sicuramente la, la digitalizzazione del mercato immobiliare e questo secondo me è un altro passo verso quella direzione. Guarda, sono d'accordo con te, il momento secondo me è giusto anche perché in Italia l'ecosistema eh, tecnologico legato all'immobiliare credo che sia tutto sommato ancora molto molto fragile, quindi qualcuno ha un po' storto il naso rispetto a queste acquisizioni, io dico meno male che sono arrivate perché sì, sì. almeno insomma, abbiamo dei grandi player anche eh, europei che portano grandi capitali in qualche modo insomma, vanno a muovere un po' quello che è il laghetto calmo e tranquillo, tipico insomma del nostro, della, della nostra concordo. nazione, concordo, concordo. bene. Edoardo, allora, cosa significa questa acquisizione per l'agente immobiliare? Insomma, cambierà qualcosa? Beh, intanto rassicuriamo un pochino le persone che, che conoscono Realistico, che, che hanno dato fiducia a Realistico in questi anni. Il servizio no, non cambia di per sé, rimane il servizio che tutti conoscono, che, che serve alle agenzie, che in questo momento dà all'agenzia delle possibilità in più, la possibilità di creare visite virtuali con estrema facilità, che è da sempre il nostro, il nostro obiettivo. Il, si va a inserire però dentro un'offerta di servizi che Casavo pensa per le agenzie, quindi come dire a tutti gli effetti vediamo grandi vantaggi in arrivo Lì ci stiamo ancora lavorando ovviamente siamo veramente a una fase iniziale però quello che fa realistico da sempre è dare uno strumento alle agenzie lavorando con Casavo possiamo pensare, disegnare, progettare servizi sempre più utili per l'agenzia perché alla fine Victor lo sa bene e so che lo ripete spesso il funzionamento stesso di un instant e insieme, inclusivo dell'agenzia gli instant e agenzia lavorano sempre insieme e in questo realistico offre dei servizi all'interno di questa collaborazione che avviene tra instant buyer e agenzia ovviamente tutti... Gli utenti tutti i clienti di realistico che siano in una città target di casavo o che non lo siano continueranno ad avere sempre lo stesso servizio ok quindi insomma rassicuriamo i vari clienti i siti restano le società pure il servizio <ride> uh, sicuramente quello i prezzi non, non saliranno. perfetto anzi mm. io credo che questa diciamo inclusione in qualche modo offrirà anche realistico più spazio operativo e anche economico insomma per, da investire certo. in ricerca e, e sviluppo prima di fermare un attimo alla relazione tra Casabu e gli agenti immobiliari a Victor vorrei chiedere una cosa in relazione ad un trend ho preso nota no? Allora, ho visto che, ho letto che eh, Open Door e Zillow, che sono insomma, eh, certo. Zillow è il portale, ma ha la sua offerta da instant buy. Open Door, ricordiamo, insomma, hanno incamerato più di un miliardo di eh, dollari, insomma, di finanziamenti proprio negli instant buying. La tendenza qual è? È di ridurre ancora i loro margini operativi e ultimamente stanno ritoccando anche le commissioni agli agenti immobiliari. Insomma, dal 3 siamo passati a 2,5. Uh, adesso siamo al 225 insomma la direzione è un po verso un assottigliamento dei, dei margini sia operativi uh, diretti sia invece per quanto riguarda l'ecosistema della mediazione come vedi questa cosa uh -huh. e quali sono dei trend rilevanti legati proprio all'instant buyer certo. per, il, per il 2020 sì. no, Partiamo dalla prima parte quindi open door esilo ehm... Diciamo che fin, fin dall'inizio, fino a quando sono nati, comunque eh, il mercato degli high buyer in America è sempre stato fisiologicamente diverso eh, da, dal mercato iBuyer diciamo italiano, europeo, per eh, proprio la, la morfologia e lo stock immobiliare americano, quindi il loro, il loro business è basato sostanzialmente e eh, prevalentemente sul puro flipping, quindi sì. eh, di, di, di, fisiologicamente margini molto ridotti, ma volumi enormi. Velocità. Eh, velocità, okay. volumi enormi, mercato enorme. Tra l'altro poi Zillow, come hai già detto tu, ha un core business eh, sì. ulteriore, quindi mm -hmm. diciamo puntano anche molto su quello. Hanno aggiunto il servizio di Instant Buyer proprio perché è molto sinergico e Open Door per scalare, sappiamo che adesso si cuoterà anche in borsa, eh, sta offrendo sempre più servizi ancillari anche. Detto questo, ehm, penso che eh, trend high buyer 2020, parlo Italia, oh, Spagna, dove siamo operativi noi, penso che questa crisi, questa contingenza di mercato abbia mh, evidenziato ancora di più no, i vantaggi di, di un high buyer, quindi un iBuyer ha molteplici benefit, che sono quelli standard che conosciamo, quindi la velocità, la certezza di chiudere un'operazione immobiliare in tempi molto brevi, a un prezzo equo certo, ma anche diciamo, dei vantaggi eh, dicevo prima collaterali eh, che sono stati accentuati da questa crisi. Prima di tutto leggevo proprio un articolo anche un report di Casa, di casa Doxa, c'è stato un notevole incremento di chi vuole cambiare casa, quindi un incremento significativo rispetto al 2019 e un instant buyer facilita il cambio casa perché puoi eventualmente eseguire un cambio casa anche contestuale, cioè. okay? permutando eventualmente anche la, il, il vecchio immobile. Uh, sempre su questo report leggevo che c'è stato anche un incremento notevole di chi cerca proprio un edificio, un appartamento riqualificato. Casavo offre comunque appartamenti in linea con le esigenze di oggi, quindi appartamenti con tutti i comfort che cerchiamo oggi proprio perché Sappiamo che la casa non è più solo un posto dove, dove, dove starci la notte, ma anche lavorarci, eh, ma anche viverci. Di esatto, <ride> esatto, anche di giorno. Esatto. Anche di giorno, certo. Eh, poi, sicuramente, abbiamo una capacità significativa proprio per, per l'approccio iniziale che dicevo, basato sui dati, eh, di prezzare in modo molto dinamico i nostri, le nostre operazioni i nostri mobili, quindi sia in entrata che in uscita, viene una capacità di pricing molto dinamica. Chiudo con l'ultimo punto ed è quello più generale, offriamo un'esperienza all'utente quasi completamente digitale, offriamo anche ai partner agenzie immobiliari un prodotto tecnologico eh, a tutto tondo, questa fase ha accelerato la digitalizzazione, quindi per noi è solo che è un grande vantaggio. Certo, ricordiamo per gli agenti immobiliari quindi che Casavo resta comunque eh, il cliente acquirente numero uno insomma da, da coinvolgere quindi insomma anche se il mercato dovesse in qualche modo rallentare sapete che avete sempre insomma, un partner a cui appoggiarvi per una valutazione anche esatto per vendere velocemente l'immobile voglio ricordare anche l'iniziativa che avete eh, aperto qualche mese fa quindi la sì. possibilità agli agenti immobiliari di eh, caricare sul sito eh, di Casavo anche sì. gli immobili sì. Eh, non è un portale di annunci immobiliari, ma, ma si è, di cosa. Si, also, rientra un po' in un, in un progetto più ampio a 360 gradi, che è diciamo, la nostra piattaforma tecnologica per gli agenti immobiliari. Piattaforma che si chiama Doris e che eh, permette agli agenti immobiliari di entrare proprio nell'ecosistema della tech offer di Casavo, arricchita ovviamente molto dall'acquisizione dall anche di, di Realistico. E da questa piattaforma tecnologica si possono fare varie cose. La prima cosa è segnalare, appunto, come dicevi tu, o eventuali opportunità di acquisizione di, da parte di Casavo. Due pubblicare annunci sulla nostra piattaforma di annunci, diciamo che è una piattaforma di, di annunci, ehm, passami il termine, di nicchia solo per le città in cui siamo operativi. Certo. Completamente. Milano, Roma, Torino, Firenze, Bologna Verona. e Verona. Preparato. <ride> completamente gratuita e si contraddistingue un po' per la qualità degli annunci perché okay. sono verificati diciamo, da noi internamente. Tra l'altro poi di recente ci siamo integrati anche con Gestime e MioGest, quindi okay. chi usa questi gestionali, Ciò può facilmente cromatico. pubblicarci. Fantastico, fantastico. Bene, bene. Eh, il nome Doris, chi lo ha scelto? Il perché nome perché Doris? non Franco, per esempio? Perché la nostra, la, erano... la, la, il, la, la prima dipendente di Casavo nella funzione Customer Care si chiama Doris e quindi sono il suo onore. Bellissimo, suonora. bellissimo. Questa, questa è e altri sistemi questo, si chiamano Alfredo, Marco. Esatto, questo è backstage, vedi, è narrazione. Quindi Doris adesso avrà un significato in più, sì, ecco. Sì. Edoardo, allora, dati eh, dalle immagini, no? utili anche per la valutazione eh, immobiliare automatica, eh, come cambierà nei prossimi cinque anni quindi eh, questo tipo di realtà ecco, eh, e come impatterà eh, sul mercato immobiliare? Ma diciamo che gli AVM, quindi sistemi di valutazione che automatizzano la valutazione dell'immobile in realtà già da qualche tempo hanno fatto un pensiero sul fatto di dire le immagini, le fotografie, il contenuto visivo può funzionare come ulteriore fonte dati che va poi ad arricchire le altre basi dati che sappiamo essere i comparabili, altre informazioni, i dati demografici della zona e del contesto in cui l'immobile è inserito. Poterne valutare da un'immagine anche le status, le condizioni o magari delle caratteristiche intrinseche che possono aumentare o abbassare il valore a seconda dei casi è un'opportunità, opportunità che al momento quasi nessuna VM però è realmente in grado di, di utilizzare. Siamo, come dire, è un, è un passo, stiamo dando un'occhiata un po' al futuro in questo senso. In realtà l'anno scorso già negli Stati Uniti Zestimate, parliamo sempre di, sì. di Zillow, quindi stessa componente che si occupa, che è la VM del portale immobiliare Zillow, ha cominciato ad acquisire informazioni anche dalle fotografie degli annunci. Ovviamente l'incidenza di, di quelle informazioni sulla valutazione globale è probabilmente ancora veramente una piccolissima correzione del, del valore. Ma questo pian piano aumenterà e con, soprattutto consideriamo una cosa e l'ha visto Casavo nei mesi scorsi durante il lockdown, quando ha lanciato un'app per banalmente mettere in contatto e fare una video videovisita, tra virgolette, del, sì. dell'immobile. Quello è lo stesso principio, non automatizzato, ma comunque si creano dei processi che usano il contenuto visivo, in diretta con un video, con una visita virtuale come nel nostro caso o con le semplici fotografie di un immobile, comunque per raggruppare dei dati in più e comunque per poter dare un, una valutazione migliore. Può essere manuale, può essere automatico, si andrà sempre più verso l'automatico. Ora siamo in una fase in cui è ancora molto manuale effettivamente quel tipo di valutazione. Certo. Ricordiamo il servizio di realistico anche sugli immobili di nuova costruzione dove magari in fase di ristrutturazione sono difficili da presentare sia fotograficamente che attraverso una visita virtuale, cosa... Potete fare, ecco, in questo caso? Beh, l'esempio più, più classico di vedere questo è proprio vedere il sito okay. di Casavo. Quando si guarda il sito di Casavo, tutte le visite virtuali realistiche che sono all'interno sono basate su render a 360 gradi. Quindi, in realtà, si riesce già a vedere l'immobile come sarà una volta finita la ristrutturazione e addirittura viene inserito all'interno un intero progetto di arredo quindi tutti i mobili, tutti i complementi di arredo che sono all'interno sono effettivamente mobili reali, acquistabili potenzialmente Quindi fanno acquistabili. sono Acquistabili? Direttamente dalla, dalla visita? C'è un progetto anche su questo, adesso okay. non svegliamo invece, troppo invece, però invece. si sta lavorando anche in quella direzione al momento comunque quando si guarda quel render si ha già la certezza, c'è scritto e tutto ciò che si vede all'interno è un componente di arredo o un complemento di arredo effettivo da catalogo, acquistabile potenzialmente okay. dal, dal singolo produttore. Vedi, passo avanti. Allora, prima di parlare di servizi ancillari, eh, è una domanda specifica su questo. Eh, ci racconti un attimo l'app eh, e il, il concetto quindi di video all'interno dell'appartamento. Sì. Insomma, questo proprietario lo fate lavorare. Esatto, è, giusto? Ah, un, po', un, po è un po' ingiusto. Sì. È il giusto. Insomma, se vuole chiudere in 30 giorni bisogna che faccia Corretto. qualcosa. Quindi no, scarica l'app. No. Esatto, esatto. L'abbiamo lanciata durante, durante il lockdown proprio perché vedevamo che comunque sia lato venditore che lato acquirente il processo decisionale eh, non si era fermato del tutto, semplicemente era stato messo in stand-by okay. per varie, varie constrenze anche logistici. Abbiamo lanciato questa applicazione dove il consumatore e venditore la scarica sul proprio smartphone, gli viene fissato l'appuntamento eh, e allora, il giorno dell'appuntamento, si collega con un membro del team Casavo per eseguire la, la videovisita della propria casa. C'è una piattaforma, poi un'interfaccia dedicata per caricare post visita anche ulteriori no, foto degli affacci, planimetrie certo. eccetera eccetera. Dopodiché questo video viene direttamente salvato nel nostro database e noi siamo in grado di valutare comunque l'immobile anche nei suoi elementi qualitativi e appunto procedere col processo di, di valutazione e di offerta. Anche durante, anche durante di, il lockdown restrizioni. Infatti, abbiamo durante. avuto un riscontro un veramente ottimo. Abbiamo avuto un'adozione fino all'80% sul totale delle nostre visite. Caspita, no, questo è interessante, molto interessante. E, servizi ancillari, eh, dobbiamo aspettarci prima o poi che Casavo proponga anche eh, il mutuo, cioè il credito immobiliare, visto che, insomma. Comprate casa, certo. la vendete, la redate, eh, da quello che ho percepito presto saranno acquistabili anche i mobili, c'è mm -hmm. un tassello finale che magari arriva il cliente che dice ma io avrei bisogno anche di un mutuo. Certo. Arriverete anche lì? No, allora, eh, da offrire direttamente noi mutui no, stiamo già diciamo però offrendo un'attività di supporto, okay. quindi molto, che, che comunque è già un grandissimo supporto per il cliente che, che, che nella richiesta di mutuo comunque si deve interfacciare con X parti, raccolta documentale eccetera, quindi abbiamo un team dedicato che ti supporta a te acquirente in tutta questa fase appunto di ricerca, di raccolta documentale, di semplificazione del processo di richiesta mutuo, quindi ci limitiamo a un'attività meramente di supporto ehm, e poi vari altri servizi ancillari che metteremo in campo anche adesso grazie all'acquisizione di Realistico. Abbiamo molti, molti progetti, okay. progetti interessanti Quindi, insomma, in, in forno. C'è materiale che vuole introdurre. Bene, bene. Allora, ricordiamo soltanto, per entrare in contatto con Casavo, sito web, si sì. camera, sito web, social, Instagram, Facebook, LinkedIn. Ok, cos'è? Casavo.com. Casavo. Casavo.com, molto semplice. C'è la possibilità di entrare in relazione. Assolutamente. Con lui, quindi... se, se si è poi un agente immobiliare, eh, c'è una pagina dedicata agli, agli agenti immobiliari. Okay. In alto a destra, sei un'agenzia. Eh. Perfetto, grazie. Grazie Idem per Realistico, in camera facciamo questo appello ai nuovi visitatori. Per Realistico la cosa migliore se si è un'agenzia è provare il nostro servizio, quindi il sito è www.realisti.co e anche noi in alto a destra abbiamo prova gratuita, quindi il modo migliore per provare il nostro servizio. Perfetto, grazie mille quindi, per questa, questa news, questo racconto, eh, sì. vi inviterò ancora sì. per insomma aggiornarci sull'andamento sull di questo matrimonio. Ecco, sì, sì, sì, adesso... No, il diciamo... matrimonio è adozione. adozione eh, esatto. Adozione. esatto. Ed è una, una fase un po' complicata anche per le varie restrizioni, ma, ma, ma stiamo cercando di, di, di, di conoscere anche il team di Realistico, includerlo proprio nella nostra, nel nostro team. Quindi ci tengo a ringraziare Edoardo, Michele e tutto il team di, certo, di, di Realistico e poi anche lato casavo, chi ha lavorato insomma dietro a questa acquis acquisizione. Ci tengo particolarmente a ringraziare, insomma, anche Giorgio Tinacci, il nostro amministratore delegato, Chiara Chimenti che hanno lavorato in questa acquisizione, insomma, c'è stato tanto lavoro, siamo molto contenti, abbiamo tanti progetti. Molto An bene. Anche noi molto contenti, è stata, un'esperienza che si fa forse una volta nella vita, non lo so sì, se si sì, sì. ancora, però eh, si sono imparate tante cose ed è sicuramente una bella opportunità per il futuro. Tutto il team nostro è felicissimo di entrare a far parte della, della famiglia Casavo e tutto quello che si potrà costruire per il mercato saranno tutte cose nuove, tecnologiche, innovative e che potenzialmente porteranno de dei miglioramenti nel mercato. Questo è quello che si, si primi spera per le agenzie immobiliari. Eh, esatto, e poi comunque anche per il consumatore finale. Cioè, cioè. Quanti siete in famiglia adesso? 170.